Scopri le novità di Parallels Desktop 18 Ottimizzato per gli ultimi Mac OS e computer Apple, Parallels Desktop integra perfettamente il sistema operativo Windows sul tuo Mac. Esegui migliaia di applicazioni solo per Windows con prestazioni quasi native e porta la tua esperienza su Mac a un livello superiore. Scatena la potenza di Parallels Desktop 18 oggi. Visita parallels.com barra desktop per saperne di più.